Ci sentiamo Allora, okay. anche okay, okay, bene. Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato dal CESPI, eh, pandemia e diritti umani. Eh, grazie di, di, essersi, di esservi collegati, di essere con noi. Eh, io sono Daniele Frigeri, direttore del CESPI. Eh, e ho l'onere e piacere di, di introdurre e, e moderare un po' questo, eh, questo momento insieme. Eh, questo webinar prende spunto appunto dal volume recentemente pubblicato dal CESPI edito da Donzelli eh, che ehm, prova a fare una, un primo bilancio ehm, eh, in senso molto ampio del rapporto tra pandemia e diritti umani ehm, e l'idea del webinar di oggi è, appunto prendendo spunto dal libro ehm, discutere e, e confrontarci con alcuni rappresentanti autorevoli del mondo politico e istituzionale che ringrazio nuovamente per essere, per essere qui con noi. L'idea del volume prende un po' vita nell'ambito di un'attività che il CESPI ha avviato nel 2019 con l'Osservatorio sui diritti umani, coordinato dal professor Nicoletti che è con noi. L'Osservatorio vuole essere uno spazio di analisi e di confronto su un tema sempre più centrale, sia all'interno appunto della politica interna di un paese, ma anche nell'ambito di politica estera. Eh, punto di partenza del, del libro, un po' del dibattito di oggi, è eh, il ruolo dei diritti umani ehm, nella definizione di quella che è eh, la, eh, gli spazi di libertà, in cui si definisce da una parte... Eh, la libertà, eh, l'individualità, l'individuo, ma anche la sua socialità e quindi eh, la, la società stessa in cui viviamo. Questo è eh, il, eh, lo spazio in cui ehm, si generano, si, si muovono i diritti umani in un orizzonte che è un orizzonte in evoluzione di, di medio-lungo termine e quindi è, è all'interno di questa dinamica che, eh, che possono essere collocati. E quindi alla base dei diritti umani eh, c'è ehm, eh, la vita dell'individuo, e le sue libertà, ma anche eh, la vita di, di una società e le sue libertà. Ecco perché eh, la pandemia è ehm, un punto di rottura importante, eh, una novità a cui eh, comunque non si era preparati, eh, potrei quasi dire unica nella storia, eh, nella breve storia dei diritti umani da quando appunto ehm, nascono a livello internazionale. Una sfida mh, che, che ha posto in tensione proprio eh, questi due ambiti, eh, l'ambito del diritto eh, alla vita dei cittadini, del singolo, eh, e, e la protezione dei più vulnerabili, e l'ambito e tutta una serie di ambiti di libertà che invece sono stati compressi a difesa di, di questo. E qui si gioca appunto il, la tensione, il dualismo tra appunto libertà individuale e libertà, eh, e, e società, quindi costruzione di, di, di individualità della società. Eh, una sfida che ha messo in tensione appunto questa, eh, questa unità e indivisibilità dei diritti umani che abbiamo visto e lo vediamo tutti i giorni, ha uh, mh, colpito in modo diverso a seconda di quello che era lo stato di partenza, per cui uh, ha uh, colpito soprattutto uh, le persone che si trovavano in una situazione temporanea o costitutiva di, di maggiore vulnerabilità ed ha ampliato di fatto le, le disuguaglianze e ha portato um, a uh, misure legislative di emergenza che, eh, sono, sono sotto gli occhi di tutti in tempi e modalità uh, uh, differenti uh, anche tra paesi dove appunto uh, in alcuni paesi mh, sono, uh, sono andate hanno superato anche forse quello che può essere un, uh, un, un limite ecco allora l'idea del, del, del confronto di oggi era riflettere un po su quello che è accaduto per apprendere le lezioni e soprattutto prepararsi al futuro. In questo lancio anche un'ulteriore un riflessione. È chiaro che l'assenza di un'autorità indipendente a tutela dei diritti umani, che l'Italia ha ancora, unico paese europeo, sicuramente è un vulnus che si è sentito durante la pandemia ed è forse. Eh, anche un bonus che è opportuno ehm, colmare nel, nel, nel più breve tempo possibile, proprio per, eh, per generare, quelli che, per avere eh, una, uno strumento eh, in grado di eh, attivare quelli che eh, in ambito sanitario, ormai siamo abituati a, a questo linguaggio, sono gli anticorpi no? di una società, di un'istituzione. Ecco, ehm, questo era un po' eh, per dare il quadro della, della giornata di oggi. Darei la parola a Marianna Lunardini, eh, co-curatrice del, del volume, eh, perché appunto possa un po' raccontarci questo volume e, e, e, e i suoi contenuti e la riflessione che ci sta alla base. Buongiorno a tutti, eh, innanzitutto io volevo ringraziare gli autori eh, dei vari capitoli del libro perché è anche un po' grazie alla loro esperienza e professionalità che siamo riusciti a Costruire questo volume che ha in sé un'idea ambiziosa, perché valutare ecco, l'impatto della pandemia sui diritti umani è qualcosa di estremamente complesso e ambizioso. Questo perché, appunto, ci sono da considerare più livelli, sicuramente un livello nazionale, un livello europeo, ma anche un po' un livello globale. Il libro si ferma a livello europeo perché quello globale sarebbe stato veramente troppo ambizioso nella sua realizzazione e arriva sostanzialmente, eh, temporalmente parlando, al maggio 2021, quindi considera quasi un anno e mezzo di pandemia. Anche lì l'evoluzione dell'impatto sui diritti umani eh, insomma, è stata diversificata nel tempo rispetto alla prima ondata e alle ondate successive. Quindi ambizioso su più fronti. Sicuramente ecco un fenomeno nazionale a cui abbiamo cercato di dare attenzione rispetto ad alcuni gruppi che abbiamo considerato vulnerabili o a rischio di vulnerabilità. È stato difficile ecco, capire quale, quale potesse essere per ogni singolo gruppo eh, l'impatto sui principali diritti eh, eh, sociali, culturali e economici. Ci siamo basati molto sulle organizzazioni internazionali, quindi le agenzie delle Nazioni Unite, e le organizzazioni del quali ad esempio il Consiglio d'Europa, per andare a individuare quelli che potevano essere i gruppi di interesse. Quindi da una prima parte con un profilo ecco, di respiro europeo eh, si passa ad una seconda parte con un respiro molto nazionale e incentrata su alcuni gruppi eh, vulnerabili, quali ad esempio minori, migranti, anziani, eh, detenuti, ma anche per esempio rom, sinti e camminanti o, o le stesse donne considerate ecco, come eh, un gruppo vulnerabile a sé stante. Questo perché ecco, la vulnerabilità non è una categoria rigida, è una categoria che vive molto di una valutazione che deve essere ecco, attenzionata eh, sul dal singolo individuo o, sul, o sulla comunità di cui fa parte. La vulnerabilità è stata quindi diversificata a seconda dei gruppi. Non tutti i gruppi hanno avuto stesse, lo stesso impatto e non tutti i gruppi hanno subito le stesse restrizioni ai diritti considerati. Però ecco, le restrizioni sono state, sono state importanti. Sicuramente ecco se posso, se posso dire è anche un po' l'intento del libro è quello di contrastare quella che è stata definita anche recentemente in un'intervista del Papa una certa cultura dell'indifferenza perché eh, appunto invece di volgere l'occhio abbiamo cercato proprio di attenzionare con eh, un occhio attento ogni singolo gruppo grazie anche agli autori e alla loro professionalità perché molti di loro sono eh, esperti che lavorano in organizzazioni del terzo settore. E cosa emerge da, da questo volume? Ecco, sicuramente um, che la pandemia in sé è un fenomeno che doveva, aveva avuto e ha tuttora bisogno di una, di una politica europea e di una politica eh, nazionale attenta alle vulnerabilità e che soprattutto nel bilanciamento fra interesse generale e diritti individuali sicuramente eh, c'è stato un necessario ribilanciamento a causa dell'impatto di un'emergenza globale e che a volte questo ribilanciamento ha portato effettivamente a delle restrizioni o a delle violazioni dei diritti dei singoli. Faccio ecco, solo alcuni esempi che sono poi all'interno del libro: per esempio, ecco, nel caso delle persone senza dimora a cui l'appello la, di restare a casa non, non ha potuto ecco, essere realizzato. Sicuramente la violenza domestica e il gap lavorativo che, le, che per le donne si è palesato con estrema realtà e crudezza, il diritto alla salute e soprattutto il diritto alla vita o anche all'affettività, il diritto alla vita privata, secondo ecco la Convenzione dei diritti dell'uomo e mi riferisco per esempio agli anziani eh, all'interno delle RSA, il diritto all'istruzione per i minori e senza considerare i casi di doppia vulnerabilità con i minori disabili che non hanno avuto praticamente accesso al diritto all'istruzione, il fenomeno della discriminazione che si è rafforzato per eh, gruppi quali migranti e rom, sinti e, cam e camminanti, una discriminazione che ha portato anche a molte volte alla, alla mancanza di accesso ad alcuni fenomeni, alcuni strumenti assistenziali. Tutte queste ecco, caratteristiche sono estremamente varie e variano a seconda dei gruppi e possono essere rintracciate all'interno del volume che si ferma appunto al maggio 2021 e, non, e insomma, non ci permette di valutare successivamente cosa avverrà e quale sarà l'evoluzione per tutti questi gruppi. E Chiudo qui e ringrazio ancora gli autori. Grazie, grazie mille. Diana, eh, ora darei la parola a Sandra Zampa ehm, con, eh, che, che ha vissuto ovviamente in prima persona eh, mh, dal, dal di dentro eh, quello che è stato soprattutto la, la prima ondata, la pandemia, e tutto quello che è stato ehm, eh, l'intervento necessario eh, per agginare la pandemia in una situazione che credo appunto eh, unica nel senso che eh, eh, si è si è lavorato in assenza di dati, perché poi dati, no, non, eh, i dati quotidiani, nonostante i giornali ne parlassero, è un tema quello della, della raccolta e della disponibilità dei dati in, in, tempi, in tempi reali, e in una condizione che ha portato a prendere decisioni eh, dei by dei eh, all'interno di un quadro istituzionale. Ecco, eh, rispetto anche a questa tensione, eh, a, a rispetto al tema dei vulnerabili, rispetto a eh, quelli che sono stati eh, no, le, eh, il ruolo eh, delle, delle autorità eh, nel, nel bilanciare eh, i diversi eh, ambiti e aspetti dei diritti umani. Ecco, prego, Sandra. Grazie, buon, buonasera, bentrovati, grazie dell'invito a Daniele Frigeri e grazie soprattutto a Marianna Lunardini e a Michele Nicoletti per questo lavoro così ricco di spunti e che eh, centra un tema su cui ci siamo eh, mi sono e ci siamo trovati molto spesso a riflettere e rispetto al quale confesso non ho ancora trovato davvero una via di soluzione. Quindi anticipo una mia considerazione, eh, che poi sarebbe la conclusione di questo intervento. Io vedo davvero come necessaria l'istituzione di un'autorità che vigili sui diritti umani. Eh, più volte nel corso di questo, in alcune pagine di questo volume, ricorre questa proposta che abbiamo mancato come paese, io credo che l'epidemia ci abbia certamente dato una lezione da questo punto di vista, perché tra gli interlocutori che il governo avrebbe dovuto avere e che noi, e in questo caso dico noi perché mi trovavo come sottosegretaria al Ministero della Salute, ci sarebbe stato straordinariamente eh, bene eh, un'autorità indipendente che avesse potuto interloquire con il governo. Noi non avevamo, se non a momenti, poi vi dirò ma magari in maniera un po' affrettata, anche il come e dove abbiamo provato a cercare. In ogni caso voglio ripercorrere molto brevemente eh, questa vicenda, eh, lo ha detto già Daniele Frigeri, la pandemia ha trovato impreparata, non l'Italia, guardate, la pandemia ha trovato impreparato il mondo, a cominciare dalla Cina dove tutto ha avuto inizio, che è stato il primo paese che ha dovuto misurarsi con questa tragedia gigantesca. Ha trovato impreparato il mondo e soprattutto, e questa è la prima delle lezioni che dovremmo apprendere, ha trovato impreparate le istituzioni sovranazionali e internazionali, a cominciare dall'OMS. Vi voglio soltanto eh, citare due eh, questioni. Eh, L'OMS ha impiegato eh, un tempo che io non stenterei a definire eccessivo, nel dichiarare che il mondo si trovava di fronte a un'emergenza sanitaria globale. Perché dico questo? Perché era il 30 gennaio 2020 quando per la prima volta esce dall'OMS una nota che dichiara questo. Ma soprattutto pensate alla dichiarazione di pandemia, quindi alla uh, enunciazione da parte dell'OMS che il mondo si trovava in una situazione di pandemia, arriva soltanto l'11 marzo 2020. L'Europa non ha saputo fare fronte comune nel momento in cui a Roma il ministro della Salute chiedeva e decideva di bloccare i voli in arrivo dalla Cina e addirittura di questa incapacità di fare fronte comune noi abbiamo persino pagato un prezzo in termini di immagine per qualche giorno o settimana, sembrava che l'Italia fosse il paese tra virgolette peggiore, quello che si era fatto raggiungere ed attraversare dal virus, quando poi abbiamo scoperto, dopo però molti mesi, che il cosiddetto paziente 1, che solo Dio sa che numero in realtà è, perché non si è mai capito quanti altri, ma probabilmente sarà il numero 100, non voglio dire cento, 150, non so. Ecco, questo era stato contagiato già da, seconda, da, un secondo, da un primo contagio europeo che era probabilmente di ceppo tedesco. Eppure abbiamo addirittura pagato nella solitudine. Un prezzo altissimo. Questa solitudine non è stata appunto solo in termini di immagine, ma è stata anche nella incapacità che ha avuto, eh, nell'incapacità che ha avuto di eh, poi interloquire eh, con l'Italia e di comprendere che quell'allarme che inconsapevolmente persino arrivava da Roma, cioè sospendiamo i voli, era anche una richiesta di attenzione di tutta la comunità europea nei confronti di un fenomeno che sembrava così lontano e distante da noi e invece noi vedevamo materializzarsi addirittura l'ECDC, che si, è, eh, si era riunito in svezia eh, il 18 e 19 febbraio cioè due tre giorni prima che noi certificassimo la presenza del cosiddetto paziente 1 in Italia, aveva minimizzato il rischio, eh, definendo il, eh, il coronavirus come un rischio basso. Eh, credo che bisogna misurarsi con tutto questo per comprendere anche la condizione nella quale il nostro paese ha dovuto fare i conti ma l'altro punto che indirettamente Frigeri ha toccato è altrettanto importante nel valutare l'impatto sui diritti umani ed è l'elemento del tempo in realtà il Covid, il SARS-CoV-2 non ti permette di avere tempo non hai il tempo che serve a valutare se non un aspetto che è quello che peraltro è consegnato al Ministero della Salute e che peraltro è previsto nella Costituzione italiana, cioè l'obbligo di tutelare la salute. E l'obbligo di tutelare la salute imponeva al governo italiano di correre alla maggiore velocità possibile, perché... È un elemento fondamentale comprendere come l'epidemia dilaga e come, peraltro, siccome era già in Italia, probabilmente, così come nel resto d'Europa da tempo, andasse a una velocità supersonica. Vi voglio consegnare soltanto una mia impressione, sensazione, che porterò sempre con me. Quando entrai per la prima volta nella sede della protezione civile, perché avevo cominciato a partecipare alle incontri, di quello che poi si è formato quasi, diciamo, è diventato il comitato tecnico-scientifico di cui poi tanto si è parlato e discusso, eh, mi colpì una grande carta interattiva del mondo, eh, dove eh, la presenza del... Eh, del SARS-CoV-2 veniva segnalata da piccole bollicine e quando sono entrata la prima volta su questa cartina c'era una grande bolla che era la zona di Wuhan in Cina e una minuscola bollicina che era la zona di eh, Codogno, Bergamo. Poche ore dopo queste bollicine si, erano, si andavano già moltiplicando e poi nei giorni successivi, io ricordo, una mattina sono entrata e ho visto, guardavo sempre questa cosa e ebbi una specie di sussulto perché era ovunque e io l'unica volta in cui penso di aver avuto una sensazione simile alla paura, vedevo una specie di mostro che si abbatteva su di noi e che sembrava inarrestabile. Questa inarrestabilità del virus è l'elemento del tempo e l'Italia si è trovata davvero a dover prendere decisioni incredibilmente dure, eh, radicali, come quella del lockdown. L'ha fatto assumendo un coraggio straordinario, di cui credo ancora non ci sia sufficiente consapevolezza. Prima come ricorderete con il lockdown del solo Codogno, e poi a una velocità supersonica in poche ore si decide che bisogna chiudere eh, prima tutto il centro-nord e poi in realtà tutto il paese. Quello che mi ha molto colpito è che il Lancet, prestigiosissima rivista scientifica inglese, quindi non spendo parole per parlare del Lancet, ci ricorda che sottolinea, che eh, me lo ero segnato e spero di ritrovarlo, che in realtà eh, l'Europa se l'era cavata molto peggio della Cina ed elogia il modello cinese come un modello che in realtà aveva saputo reagire alla eh, Covid con più efficacia, proprio perché è un regime che non ha diciamo che non è democratico, che non conosce le dinamiche della democrazia dei paesi occidentali e che quindi avendo potuto utilizzare strumenti straordinari, vi ricorderete tutti l'esercito che piantonava le case e i condomini dove hanno chiuso le persone che tentavano di fuggire raramente, ma si sono viste cose, io vedevo in televisione cose drammatiche e ricordo anche lo sgomento. Mai avremmo pensato di vedere una cosa simile. Poi abbiamo vissuto il Covid abbiamo compreso cosa voleva dire, ma eh, andare in quella direzione significava davvero eh, prendere decisioni che impattavano inesorabilmente inevitabilmente sui diritti umani. E qui c'è una prima considerazione. Il paese ha aderito spontaneamente. Quello che noi abbiamo ottenuto in modo democratico è stata una straordinaria adesione, probabilmente dettata anche dal timore, dalla paura, naturalmente, no? da, da quello che gli uomini portano con sé inevitabilmente, che è la tutela della propria la, la ricerca della sopravvivenza. Quindi la paura veramente che. Eh, colpisse la vita ma sicuramente in una prima fase fino a quando di certo la politica non ha poi trasformato l'epidemia co del covid e eh, tutti gli strumenti messi in campo in elementi di consenso e quindi in occasione di ricerca di consenso noi abbiamo ottenuto in modo democratico una risposta straordinaria questa risposta è stata la prima che ha permesso al paese di uscire davvero eh, vi ricorderete la fine del primo lockdown a maggio hanno cominciato eh, abbiamo cominciato ad avviare le riaperture l'estate che poi abbiamo vissuto il ritorno poi della pandemia ma non abbiamo più conosciuto un lockdown duro come quello mentre la cina continua a riproporre ogni volta lo stesso identico modello e cioè anche solo per quattro casi si chiude un intero quartiere, con la differenza che è un quartiere di una città cinese, grande come una regione eh, italiana, grosso modo, se non molto di più di una regione italiana. Tutto questo per dirvi che eh, il tempo e la prima, diciamo, degli obblighi che avevamo, che era quello di tutelare la vita, ha certamente eh, dovuto scegliere, e quindi questo, mi piacciono molto le, le lezioni della pandemia che ha tratto nella conclusione della sua introduzione, della sua prefazione Michele Nicoletti. Eh, questa idea dell'unitarietà dei diritti, della loro non divisibilità dei diritti, però li hai dovuti declinare nelle priorità, perché la vita era la prima, la sopravvivenza e la vita era la prima dei beni che dovevi proteggere. Questo non significa che dentro al CTS non ci siano stati numerose discussioni su alcuni di questi punti. Ne ricordo soltanto uno e poi concludo. Eh, in particolare mi hanno molto colpito i due capitoli dedicati qui alle bambini, quindi diciamo alle categorie che tra l'altro, come sapete, eh, la cui eh, diciamo, autorità è esercitata dai familiari, i bambini privati, della possibilità anche di uscire, sostanzialmente. Noi abbiamo avuto un periodo in cui in, in alcune regioni con più rigore, con meno rigore, ma insomma sono stati impediti anche dalla, della passeggiata. Ci sono stati eccessi, come ricorderete, quel famoso signore che passeggiava in cima, in fondo, a una spiaggia da solo, eh, intercettato da un drone, eh, ci sono state discussioni importanti dentro a quel CTS sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza chi vi parla insieme ad altri eh, ad un altro eh, importante rappresentante del mondo dell'infanzia che era il professor Villani un, eh, allora presidente della società italiana di pediatria oggi pediatra al gemelli eh, abbiamo tentato in tutti i modi di ottenere una sorta di deroga che concedesse ai bambini, per i bambini e le bambine, la possibilità di una passeggiata. Con scontri non solo interni al CTS ma anche esterni. Io ricordo una telefonata molto minacciosa che ho ricevuto, minacciosa in senso bonario, eh, per carità, eh, visto che adesso le minacce hanno tutto un altro significato, niente di simile, però molto mh, dura, in cui mi si rimproverava questa posizione, eh, perché questo avrebbe portato in giro anche le madri, i padri, e quindi avremmo sta di fatto che dove i presidenti di regione sono stati più lungimiranti, dove forse anche c'è un tessuto sociale più disciplinato, è stato possibile ottenere deroghe per i bambini, poi c'è stata la famosa almeno un'ora al giorno possono uscire. E la seconda categoria sono davvero, e quella mi ha colpito, anche di questo porterò un ricordo eh, per sempre, i eh, senza fissa dimora e i migranti. I migranti soprattutto eh, non eh, regolarmente presenti sul territorio, si dice così, eh, in gergo ma eh, senza permesso di soggiorno, eh, estremamente a quel punto marginalizzati e senza fissa dimora, privati anche della semplice possibilità di raccogliere anche una banale lemosina perché non c'era assolutamente nessuno. È da lì che sono nate anche iniziative umanitarie della spesa che veniva lasciata, pagata, in modo che alla fine della serata, io ricordo qui a Roma alcuni luoghi dove ho visto questa cosa avvenire, per fortuna venivano lasciati dei carrelli fuori a disposizione con la spesa che era stata pagata dai uh, clienti di questo o quel supermercato in modo che potessero almeno avere, eh, e poi c'era il problema dei pasti che non venivano più distribuiti, della sospensione delle attività umanitarie, l'impossibilità di portargli veramente un minimo di assistenza e di aiuto. Certamente sono state categorie straordinariamente colpite, qui vengono ricordate anche le donne, eh, ricordo le discussioni con la ministra Lamorgese, anche alcuni... Eh, tra virgolette stratagemmi che erano stati adottati perché le donne potessero in qualche modo dare un allarme per ciò che avveniva eventualmente dentro le mura domestiche a loro danno, a danno loro, della loro salute, della loro incolumità. Tutto questo però oggi ci deve sicuramente fare comprendere eh, molte cose. La gran parte di queste riguarda eh, il fatto di non a eh, lasciare che accada di farsi trovare così impreparati e vi ribadisco che non riguarda il nostro paese ha riguardato veramente il mondo e che eh, c'è uno spazio di rispetto dei diritti su cui noi dovremo ancora molto riflettere per fare questo certamente questa autorità di cui parliamo è indispensabile poi c'è tutto il tema delle deroghe dei DPCM, eh, è molto ben affrontato, della sospensione dei viaggi e degli scambi con l'estero, dei cittadini, guardate che ci sono paesi dove non sono più potuti rientrare, l'Australia è uno di questi, dove chi era fuori è rimasto fuori e non è neanche più potuto tornare a casa per mesi e mesi. Quindi eh, è davvero, diciamo, l'Occidente dovrà davvero fare una... Importante riflessione su questo. Ma come si concilia il diritto alla salute se non declinandolo in modo prioritario perché tutelare la vita delle persone è sicuramente il primo degli obblighi che hai, certamente quando stai al ministero della salute, ma certamente quando un governo si trova a dovere fronteggiare una eh, gigantesca: eh, e straordinaria emergenza come è stata quella pandemica. Con questo io eh, concludo, anche perché i miei 15 minuti me li sono già consumati tutti abbondantemente e di nuovo ringraziandovi eh, per il vostro lavoro. Grazie, grazie mille Sandra, eh, hai sollevato dei, molto chiaramente dei punti secondo me centrali, oltre a, a, alla testimonianza personale anche di, di, di ciò che eh, hai vissuto come membro di un'istituzione. Eh, eh, credo um, due aspetti importanti di, di, di, di quello che che dicevi ehm, che, che rilanciano uh, uh, la, la discussione anche con, uh, con uh, gli altri interlocutori. Uno è appunto la, uh, la necessità di dare priorità, di no? dare un ordine ai ai diritti in un ambito che poi in un ambito definito dalla Costituzione stessa, no? eh, quindi diritto alla vita come, come diritto principale, ma anche eh, che tutto si è svolto, tu dicevi, c'è stata una risposta democratica e una risposta generosa da parte dei, dei, dei cittadini. Ma anche il eh, tutto si è svolto all'interno, eh, sì, di una, di una situazione di emergenza, dato eh, istituita anche dallo stato d'emergenza che è stato dichiarato, quindi che ha concesso. Um, alcune eh, prerogative, però, all'interno di una serie di paletti istituzionali no? che la democrazia ha, ha, ha costruito e, e, e, e all'interno del quale ci siamo è mossi. Ecco, e, e, e su qui eh, e lancio la, la, la, la, do la parola all'onorevole Battilocchio, eh, membro del Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo, eh, per eh, così anche ehm, riflettere eh, insieme a lei sul ruolo del Parlamento e non soltanto tanto eh, nella, nella fase pandemica e successivamente, ma ora si sta discutendo se eh, andare alla fine, terminare lo stato di emergenza, rinnovarlo o non rinnovarlo, però eh, quali, quali sono anche le, azioni, le, le lezioni apprese no? nell'ambito di un dibattito che, che è avvenuto in Parlamento e che, eh, sicuramente ehm, è necessario che continui rispetto a, al, al futuro no? eh, e, eh, e rispetto appunto a queste, a queste dinamiche che abbiamo vissuto. Prego eh, onorevole. Grazie, grazie mille eh, direttore, grazie al CESPI per aver voluto promuovere questo momento importante di riflessione su un percorso che è, ovviamente è ancora in corso o è, viene ricordato più volte all'interno del volume del libro che ho letto con grande attenzione quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo è una sfida importante anche l'agenzia europea per i diritti fondamentali parla appunto di una sfida senza precedenti, una sfida che, lo diceva bene la collega, ha trovato il mondo, le nostre società sostanzialmente impreparate. Il professor Nicoletti ricorda alcuni aspetti che diciamo, eh, ci hanno trovato ovviamente del tutto impreparati, quindi questo concetto della morte su, su larga scala, del contagio che avveniva ovviamente senza violenza, altre forme di vita che rappresentavano, ossia i virus una minaccia per l'uomo. Quindi ecco eh, c'è stata una, una, una fase particolarmente eh, complessa in cui non, non solo la pandemia ma anche la risposta alla pandemia ha rappresentato una sfida al eh, godimento di alcuni diritti umani con e una compressione di, dei diritti personali, economici, religiosi, culturali e politici. E, e questo è avvenuto in particolare e nel volume, diciamo. Questa questione è affrontata con uh, particolare attenzione, è venuta in particolare per i cosiddetti i gruppi i vulnerabili, con tutta una serie di effetti asimmetrici sulle, eh, sulle loro oh, situazioni. Io credo che, e anche questo è un concetto che voi avete affrontato oh, nel libro, oh, eh, le democrazie Liberali eh, si trovavano già in una certa uh, difficoltà prima della uh, pandemia, ma la pandemia ha messo oh, sostanzialmente in crisi quelle che possono essere considerate le caratteristiche eh, più tipiche dell'attività uh, dell parlamentare. Quindi queste assemblee con centinaia di rappresentanti eh, dell'intera nazione che si, che si riuniscono, si confrontano formalmente e, e informalmente per diciamo dare luogo a un processo o deliberativo o pluralistico. Bene, questo stesso concetto è stato ovviamente messo in discussione dalla, uh, dalla pandemia e dalle eh, situazioni conseguenti. E quindi questo ha portato alla necessità anche di un'organizzazione diversa dei lavori, che in molti casi ha, ha, diciamo, compresso alcuni diritti che sono appunto riconosciuti anche dalla, dalla Costituzione. C'è da dire, e questo credo che sia un elemento importante anche come segnale che è stato dato a, a, alla nazione in una fase di estrema difficoltà che il Parlamento italiano è stato sempre aperto, non c'è stato un giorno di sospensione dell'attività parlamentare e tutti noi ricordiamo la difficoltà di quei giorni che sembravano senza speranza io credo che quello sia stato un bel, un bel messaggio in cui tra l'altro oh, maggioranza e, e, e opposizione hanno ovviamente avviato dei percorsi di, di, di collaborazione in tutta, una serie, in tutta una serie di ambiti ora i, i diciamo eh, C'era già stata in precedenza, negli ultimi anni, un processo che non nasce con la pandemia, quella che anche voi definite nel, nel volume una sorta di autoemarginazione delle Camere con un potere eh, eh, diciamo, legislativo che fa dei passi indietro rispetto all'esecutivo. Ora dovremo vedere se eh, questa fase pandemica porterà come dite, ad un'accelerazione di questo processo o, come io spero, a, a, ad una fase per un rinnovamento anche dell'organizzazione delle camere e del loro o, funzionamento. Tra l'altro questo o, rinnovamento del, dell'organizzazione, dei regolamenti interni, viene anche imposto oltre che dalla, diciamo, dalle elezioni che abbiamo appreso in questi mesi anche dalla legge costituzionale 1 del 2020 che porta ad una, ad una riduzione importante del numero dei, dei parlamentari. Quindi ecco dovremo vedere se questo tipo di impatto porterà ad un'accelerazione di quello che ho definito un processo di auto-emarginazione delle Camere e quindi ad un... Uh, ad una sostanziale riduzione della capacità operativa della, eh, del, delle camere rispetto a, a quello de, dell'esecutivo oppure porterà ad, una, a, eh, ad un rinnovamento dell'organizzazione interna delle camere. Per la verità, ecco, nella fase pandemica sono stati introdotti, sono stati introdotti dei concetti molto importanti cioè l'aggiunta la del, del regolamento della Camera il 4 novembre del 2020 e pochi giorni dopo il 10 novembre del 2020 ha in sostanza introdotto una, un concetto come dire quasi rivoluzionario quindi l'attività parlamentare a distanza prevista per le commissioni è un concetto ovviamente totalmente nuovo e impensabile fino al, al marzo del, eh, del 2020 e tra l'altro ancora oggi stiamo vivendo una, uh, una fase in cui molte di quelle disposizioni del novembre del 2020 sono sono ancora vigenti. Ovviamente la partecipazione a distanza diciamo, rappresenta un po' proprio ontologicamente un qualcosa di che, che fa un po' a cazzotti con le prerogative parlamentari così come le abbiamo considerate nel, nel senso classico del termine, ma anche una serie di altri concetti molto importanti sono stati introdotti, cioè quando soprattutto nei primi mesi si è parlato di contingentamento del numero dei parlamentari presenti in aula, è un concetto, come dire, anche questo particolarmente, particolarmente importante. Ora, eh, questo concetto è stato... Diciamo, questi concetti sono stati introdotti con una... Mh sostanziale e convergenza di vedute di tutte le le forze politiche io devo dire che sia la maggioranza dell'opposizione sulle regole generali hanno trovato una sintesi e tra l'altro questo si inserisce sia in una interpretazione un po' estensiva dell'articolo 64 o terzo comma della Costituzione ma anche in una autonomia diciamo organizzativa delle camere che è sempre eh, diciamo stata presente ora quindi da un lato l'aspetto organizzativo che ha portato a, a ecco, tutta una serie di, di, di novità che secondo me però vanno, vanno tutte studiate con grande attenzione nel momento in cui ritorneremo ad una uh, normalità perché secondo me è dei passi indietro. L'altro aspetto molto interessante e su questo diciamo, il volume si, si concentra, uh, si concentra in, uh, diversi, in diverse parti nei capitoli è questo del, dell'accentramento eccessivo di poteri negli, in, in capo agli esecutivi dei vari, dei vari paesi. Ora, veniamo al caso italiano. La Costituzione non prevede una disciplina specifica per gli stati di emergenza. Per la verità prevede, prevede una serie di, di strumenti. L'attuale eh, normativa, che, eh, però non, non eh, diciamo, non si confanno in pieno a quelle che erano le esigenze di estrema emergenza come dire long lasting della pandemia, quindi c'è il decreto legge come sappiamo è, è in casi di necessità ed urgenza, c'era c'era e c'è il codice della protezione civile, che dà comunque al Presidente del Consiglio la possibilità di emanare ordinanze extra ordinem, c'è la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che dà potere di ordinanza al Ministero della Salute, ma si è visto ben presto che per una emergenza di lunga durata questi strumenti erano del tutto insufficienti e quindi è stato ricordato anche dalla collega Zampa si è soprattutto in una in una prima fase con facendo una forzatura non indifferente si è, è deciso di utilizzare questo strumento dei DPCM, PCM. I PCM che in precedenza prima della pandemia erano Diciamo degli strumenti utilizzati soprattutto per l'organizzazione interna dei ministeri. Ora, un passo importante, un passo importante. Noi, io in quella fase, tra l'altro, stavo all'opposizione, secondo noi, in quella fase è stata fatta una forzatura forse eh, troppo, oh, troppo ampia. E, e, e quindi si è, si è un po' corso ai ripari con questo percorso di parlamentarizzazione degli IPCM. Quindi c'è stato decreto 19 del, eh, del 2020, che poi, soprattutto nella fase di conversione in quella che poi diventa la legge 35 del 2020, prevede appunto l'obbligo. Di, eh, per il Presidente del Consiglio di riferire preventivamente eh, alle, eh, alle Camere. Quindi ecco, poi la fase si è andata eh, stabilizzando e diciamo c'è un, un ritorno alla eh, normalità che però ci lascerà tutta una serie di, di eredità che andranno, oh, diciamo, oh, considerate con grande eh, attenzione. Indubbiamente è stato oh, molto complesso garantire al Parlamento quel, quello che è il suo oh, compito di, di controllo. Cassette cassese, diciamo, su questo ha scritto che i, parla i Parlamenti non sono stati messi in condizione di una massa di atti disparati e questo non perché c'era cattiva volontà del governo ma perché comunque sia la situazione contingente era particolarmente complessa. Ora, quale sarà l'eredità e questa era un po' anche la domanda finale e poi concludo, quale sarà l'eredità che viene lasciata da, da questo periodo e da questa fase. Molte cose sono ancora in divenire. Io credo che, per quello che riguarda, ma non parlo solo dell'Italia in generale, la sospensione dei diritti fondamentali anche dopo il ritorno alla normalità, questo sia un rischio molto remoto, anche perché sono, sono cose che ci riguardano individualmente. Per quanto riguarda invece la il rischio che possano cambiare alcune regole della uh, democrazia ci sono un po più di interrogativi quindi non so il, il voto a distanza che secondo me è un passo indietro oppure eh, non so, i, progetti, i processi giudiziari da remoto per parlare di un, altro, di un altro ambito. Sono diciamo, regole che ci riguardano collettivamente e che secondo me vanno osservate con, con grande attenzione. Proprio per questo diciamo, la proposta che poi voi fate nel, nel volume di, di, di aprire un dibattito per la creazione anche in Italia di questa autorità indipendente che dice sui diritti umani anche eh, diciamo, per affrontare queste tematiche credo che sia particolarmente eh, opportuna e da approfondire insieme. Grazie. Grazie, grazie mille onorevole Battilocchio. Eh, grazie appunto, ehm, eh, credo che l'appello che, che, che, eh, che lei fa di eh, rileggere no? eh, mh, le innovazioni, i cambiamenti eh, e, e, e ciò che è stato necessario fare in, in una situazione di emergenza eh, richiede da un lato eh, il fatto che tutto ciò avvenga all'interno di uno spazio temporale ben definito, eh, ma richiede anche appunto un dibattito, una riflessione, che non è finita, non è perché finisce lo stato di emergenza, ma è, è, è poter consegnare poi al futuro... Eh, quelle che possono essere eh, degli strumenti adeguati anche per gestire eh, poi di fatto il punto centrale che le sottolineava, una situazione di emergenza prolungata nel tempo, perché eh, se è una questione di un mese eh, la, la struttura regge. Ehm, io ora darei eh, la parola all'onorevole Marta Grande, Presidente della delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio di Europa eh, per intervenire non solo appunto all'interno del, del, del nella discussione che stiamo eh, facendo, ma anche spostando l'attenzione sul lato, sull'ambito europeo, eh, la, uh, il dibattito che c'è nell'ambito europeo, eh, il ruolo che il Consiglio d'Europa ha e può avere eh, rispetto al tema dei diritti umani e rispetto anche a singoli paesi come, come l'Italia e, ehm, e, e anche appunto questo il suo parere rispetto a questo vulnus che l'Italia ha rispetto a un'autorità eh, se effettivamente potrebbe avere un ruolo proprio all'interno di questo dibattito anche per il futuro. Eh, grazie, prego. Grazie, sì, parto subito da quest'ultima diciamo, riflessione sia del collega Battilocchio che è appunto eh, di intervento sulla eventuale istituzione di una commissione, di un'autorità. Eh, speciale sui diritti umani. Eh, C'è da dire che le proposte sono ferme in Parlamento e nelle, nella commissione competente che è la commissione affari costituzionali oramai da, da tanto tempo. Dall'inizio di questa legislatura eh, sono state appunto presentate, se non sbaglio, proposte da parte di tutti i partiti, ma per una serie di motivi, principalmente i cambi di governo che hanno portato a maggioranze diverse, non si è mai riuscita a trovare una sintesi politica che potesse poi eh, arrivare all'approvazione della, della legge e quindi della Commissione. E ciò eh, appunto si è manifestata la, la, la sua carenza, come diceva la collega Zampa, nel momento in cui poi c'è un'emergenza, è nell'emergenza un no? nell che noi scopriamo quali strumenti e quali carte abbiamo e, e quindi sì sarebbe il caso in questo ultimo anno di attività legislativa da parte del Parlamento di provare ad approvarne una, eh, bene o male delle linee guida diciamo, tra, tra vari partiti eh, si erano trovate diciamo, delle condizioni base da poter portare avanti e poi Diceva mm, prima il collega Battilocchio molto l'attività è stata compressa durante il periodo Covid e questa come tantissime altre proposte di legge in realtà si è fermata proprio per dare precedenza a tutto il resto quindi all'emergenza specifica per cui poi il Parlamento non l'ha più portata avanti però appunto secondo me un margine di, di intervento adesso ce l'abbiamo per fare due letture tra Camera e Senato dovremmo riuscire velocemente ecco se c'è se c'è la volontà politica. E proprio a questo mi collego per, per, per dare un po' il mio contributo su, su quella che è stata questa pandemia, su quello che significa eh, sulla tutela e rispetto dei diritti umani. Il rapporto annuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite eh, sostiene che in realtà il Covid abbia messo in luce dei problemi già esistenti. I grandi problemi, i grandi temi dei diritti umani che, che, che fondamentalmente poi uh, vengono uh, sviluppati anche mh, sotto il contesto del Consiglio d'Europa quindi la loro tutela e la loro, e la loro salvaguardia in realtà uh, sono temi uh, che esistono non solamente con delle disparità che esistono non solamente tra paesi ma anche all'interno dello stesso paese e proprio in queste... Uh, pieghe che si è insinuato il Covid e, la, e questa pandemia facendo esplodere un po' come varie mine no? messe disseminate sotto vari profili della nostra esistenza e convivenza e che sono esplose facendo vedere quali erano poi le carenze, le capacità, la capacità di rispondere, la velocità nel farlo di ogni paese. E, ed ognuno l'ha fatto a modo suo, no? diceva prima la, la collega Zampa Paesi come la Cina sono stati in grado di tracciare in maniera molto più forte e molto più efficace di quanto non abbiamo potuto far noi, proprio perché abbiamo un impianto costituzionale, anche strutturale, banalmente, che non permetteva e che non, non voleva poi andare in quella direzione, no? proprio per il rispetto di alcuni eh, principi eh, per noi costituzionali. E, e, um, e questa, diciamo, questa... insomma situazione che ci siamo eh, trovati a, a fronteggiare in realtà non ha fatto nient'altro che vanificare anche una parte degli sforzi che la comunità internazionale aveva provato a portare avanti, soprattutto in alcune aree del mondo. Noi spesso pensiamo eh, all'Italia o comunque all'Europa che sono delle isole felici, che abbiamo, siamo stati in grado di reagire, di vaccinarci tutti, avere la possibilità di farlo quantomeno e um, anche l'intelligenza di farlo quasi tutti insieme e um, altri paesi purtroppo non l'hanno avuta e già da questo si iniziano a vedere queste discrepanze di questo nostro sistema internazionale innanzitutto di cooperazione banalmente nella, innanzitutto nell'informazione che non è passata quando noi ci siamo trovati ad essere il primo paese occidentale ci siamo trovati Uh, in effetti a dover gestire come da zero una pandemia che già in realtà esisteva e che già stava, eh, veniva affrontata dall'altra parte del mondo, ma senza le informazioni che poi l'Italia ha dato successivamente anche agli altri paesi europei, a tutto l'Occidente, a tutto il mondo in pratica. Quindi già da questo, già dalla cooperazione in termini di informazione alla cooperazione banale, eh, internazionale, che, che, che si è provata a mettere in piedi con, con la piattaforma COVAX che è stata eh, molto criticata ultimamente, ehm, nel riuscire a far arrivare questi vaccini a tutti, perché come diceva Paolo Francesco, eh, ci salviamo solamente tutti insieme, già questo eh, secondo me eh, è una delle prime mine che nel grande sistema internazionale fa un po' saltare degli elementi cioè eh, abbiamo costruito dal dopoguerra in avanti un sistema, una piattaforma bellissima, che quando non ci sono state appunto, pandemie di questo tipo, crisi di questo tipo, quindi globali, hanno retto, hanno retto magari con delle strutture, ma hanno funzionato. E nel momento in cui ci siamo trovati davanti alla vera e propria crisi mondiale in cui ci ricordiamo, ci siamo tutti fermati, cioè a un certo punto tutto il mondo era completamente fermo, lì eh, qualche scricchiolio c'è stato e ehm, i vari paesi poi rispondono in maniera diversa quindi eh, da qui poi subentriamo su un aspetto molto più nazionale e forse molto più concreto per le persone che va molto di più ad avere un impatto sulla vita di tutti penso gli isolamenti, la quarantena già l'idea di stato d'emergenza ha permesso eh, ai vari governi in giro per il mondo di portare avanti delle politiche che diciamo, in una democrazia strutturata, sono state appunto limitate dalle nostre stesse regole che ci siamo dati, quindi dal rispetto dello Stato di diritto, eh, appunto i diritti umani. Eh, in altri paesi non è stato così, è stato anche un po' forse un escamotage, è stato un, un modo per arginare dei, delle normali regole che la democrazia, delle, le regole democratiche avevano in qualche modo... Um, rinchiuso la mano pensiamo per esempio all'Ungheria di Orban e la decisione di modificare il codice penale eh, fino a cinque anni per diffusione di informazioni false ecco in un paese eh, in cui anche lì la democrazia i nostri diritti scricchiolano eh, la situazione cambia e eh, infatti sono state appunto eh, critiche in tanti paesi manifestazioni di piazza che sono avvenute magari non nell'immediato del, della pandemia dei primi lockdown ma che comunque rimangono e coopereranno sotto la cenere nei prossimi anni sicuramente sarà qualcosa da guardare più a, eh, da qui in avanti um, inoltre eh, se noi guardiamo quindi in quest'ottica alla, alla pandemia come anche un'opportunità per rivedere un po' le nostre istituzioni come funzionano come hanno risposto Dobbiamo anche essere in grado di eh, rispondere a questa eventuale violazione di diritti umani, quindi questo andare un po' oltre, no? spingersi un po' in là rispetto a questa sticella che dovrebbe eh, guidare tutta la nostra attività eh, dei nostri paesi, della nostra eh, attività politica e soprattutto ottenere giustizia, cioè ad un andare oltre come si risponde ci ha dimostrato questo virus che è stato un virus di classe, che chi si è potuto permettere di lavorare da casa ha potuto continuare a farlo, eh, che chi aveva la possibilità di gestire i propri figli a casa l'ha fatto, gli altri erano in grande difficoltà, chi non aveva una rete internet, non, non riusciva a far seguire ai propri figli la didattica a distanza, e questo non soltanto in Italia, ma in tantissimi altri paesi del mondo, soprattutto il tema si aguisce nei paesi in via di sviluppo o laddove non esistono delle reti infrastrutturali appunto, strutturate, quindi anche lì eh, la, le, il sistema internazionale si è adoperato per cercare di portare quei temi, poi c'è da vedere come, eh, come si, è, si è risolto, come, come si è risposta a questa situazione. In questa questione rientra chiaramente il ruolo della classe politica, quindi le scelte che vengono fatte, l'atteggiamento che viene tenuto e eh, le, le, appunto i, i, i confini che il nostro paese ha intrinsecamente, che anche gli altri paesi hanno più o meno intrinsecamente e alle quali, ai quali rispondono. Per quanto riguarda l'assemblea, io sono la presidente della la capodelegazione dell'assemblea parlamentare al Consiglio d'Europa. Devo dire che eh, il Consiglio d'Europa, sin dall'inizio della pandemia, ha iniziato ad incontrarsi prevalentemente online, portando all'ordine del giorno delle varie sessioni una serie di questioni che sono trattate anche appunto nel volume e di cui parlavamo prima cioè il tema della violenza di genere, il tema della tutela dei ragazzi, della salute anche mentale dei bambini. Questo è un tema enorme che dovremmo affrontare e che ci ritroveremo volente o nolente nei prossimi anni, nel senso che poi riflessi di quello che è accaduto li vedremo più avanti, anche se in questo momento non vengono, diciamo, affrontati con forza. E, ehm, e quindi sì, il Consiglio d'Europa eh, sul tema c'è cioè, assolutamente, eh, ci siamo occupati appunto di, eh, di, di portare avanti dei rapporti specifici che eh, vogliono eh, contrastare l'eccessivo utilizzo di alcuni paletti politici istituzionali che, che legano un po' quelli che sono i, i valori fondanti della del Consiglio d'Europa e eh, soprattutto eh, sono state fatte anche delle proposte eh, per rafforzare la Carta Sociale Europea, che ricordiamo è un tema eh, molto importante che ritorna, è stato giusto l'anno scorso l'anniversario eh, diciamo, della sua sottoscrizione a Torino e per il quale appunto, ora visto che siamo, abbiamo la presidenza di turno della, del Consiglio d'Europa, Dovrebbe esserci a breve anche un evento proprio a Torino per ricordare questa, uh, questo importante documento. E, e queste proposte per rafforzare uh, questo testo uh, sono da un lato molto tecniche, nel senso che si va ad incidere laddove, o perlomeno si propone di, di, di intervenire laddove uh, possano sussistere dei conflitti tra uh, varie, um, diciamo, uh, vari strumenti internazionali e varie angolazioni divergenti uh, rispetto ai diritti umani. Uh, parlo chiaramente delle grandi uh, organizzazioni uh, internazionali che hanno promosso una serie di normative che magari lo stesso Stato uh, sottoscrive, ma che poi possono avere degli elementi, diciamo, un po' di... Eh, di ombra su cui possono accavallarsi degli aspetti magari anche procedurali molto molto ristretti chiaramente perché poi chi sottoscrive questi eh, questi trattati chiaro che eh, si, eh, si si impegna anche a portarli avanti. E eh, ma il tema fonda fondamentale è poi questo e torno a, al discorso iniziale e vado a conclusione. Eh, al netto della eh, diciamo dell'aspetto giuridico della, della questione quindi di modifica dei trattati e del funzionamento delle istituzioni internazionali eh, qui c'è una questione politica che va eh, innanzitutto portata avanti ed è quella proprio di voler porre i diritti umani o meno alla base del futuro sviluppo del sistema internazionale da qui in avanti cioè adesso eh, molti paesi e molti attacchi politici che vengono portati avanti sono proprio sulla base di una serie di diritti tra cui diritti umani pensiamo per esempio alla libertà eh, di espressione eh, a Taiwan e quindi tutto quello che è stato sulla stampa, tutto quello che si è detto nel corso degli anni quindi i diritti umani da una parte sono una forte argomentazione Dall'altra poi però c'è la necessità di creare degli strumenti che siano efficaci, laddove poi esista una crisi. Ecco, speriamo di esserci lasciati. La crisi più grossa della nostra era alle spalle, nel senso che abbiamo già, già vissuto questa pandemia e speriamo che sia l'ultima. Ma il sistema deve attrezzarsi per poter reggere un'onda turto quale quella di una pandemia. E secondo me l'Europa, bene o male, si è difesa, i paesi del Consiglio d'Europa hanno portato avanti um, delle misure eh, che poi possono essere criticate, ma che comunque sostengono que, quelle idee, quei valori eh, che, eh, che abbiamo sottoscritto. Tanti altri paesi non l'hanno fatto. Quindi se la politica deciderà nei prossimi anni, e, e chiaramente noi possiamo riuscire a tirare le somme solamente a pandemia finita, ma se si decide che nel futuro della politica internazionale, che poi a cascata riguarda anche la politica di tutti i giorni no, che vivono le persone, ci siano i diritti umani al centro della nostra azione bisogna farlo e si può farlo giuridicamente si possono fare modifiche a trattati ulteriori accordi si può sottoscrivere veramente tutto e portare avanti qualsiasi tipo di, di, di nuova struttura che possa farlo sarebbe un serio impegno politico perché poi i diritti umani pervadono qualsiasi aspetto della vita delle persone quindi è estremamente complesso ma credo che mh, visti questi ultimi anni ci sia lo spazio per farlo e soprattutto adesso finalmente l'attenzione al tema dei diritti umani. Grazie, grazie mille, grazie in modo particolare anche per quest'ultima riflessione appunto su, che, che apre un capitolo su cui sarebbe interessante fare un, un, una riflessione ad hoc proprio sul ruolo dei diritti umani nel sistema internazionale, no? ci sono definizioni di principi ma poi vanno creati gli strumenti di empowerment, eh, di, di, di rispetto e, e, e, e, e garanzia di questi diritti. Ehm, io ora eh, abbiamo la fortuna di avere con noi eh, due degli autori eh, del, di, del, del libro, Carlo Ruzza e Alessandro Albano. Ehm, darei brevemente la parola a, a loro se, se vogliono eh, aggiungere qualcosa alla nostra al nostro dibattito, alla nostra riflessione, prego Carlo. Eccomi, allora, grazie mille per l'invito e mi scuso profusamente per, per essere in ritardo. Oggi avevo ricevimento studenti che viene fatto attraverso un doodle per cui non si poteva più cambiare. Però sono contento, ho sentito un pochino dell'incontro eh, dell e, e vorrei semplicemente eh, dire che il volume mi sembra, mi sembra ottimo e che è stato per me una grande opportunità di riprendere il lavoro che in realtà sto facendo da, da parecchi anni con i miei collaboratori sul ruolo della società civile organizzata, particolarmente sulla società civile organizzata a livello eh, europeo. Quindi la domanda che noi ci eravamo fatti era eh, come affronta la società civile eh, a livello europeo la tematica del Covid e più generalmente la tematica dei diritti umani, come viene declinata e eh, come viene interconnessa con eh, altre tematiche. E quello che abbiamo visto, eh, a mio modo di vedere, è, è particolarmente interessante ed è interessante per, per vari motivi. Il primo motivo è che ehm, la società civile può essere concettualizzata come una sorta di catena di rapporti di governance fra strutture della società civile a livelli territoriali diversi, mm. quindi che partono a livello locale fino a quello provinciale, nazionale, europeo, e lungo queste catene corrono delle informazioni, corrono delle preoccupazioni, corrono delle competenze che spesso eh, sono aggiuntive, in alcuni casi sostitutive, e senza dubbio integrative, del, dei flussi che avvengono a livello più governativo. Quindi voglio dire chiaramente abbiamo un sistema di rappresentanza, un sistema di governance che va dalle nostre regioni all'Europa, però abbiamo anche un sistema di rapporti fra la società civile. La società civile ha utilizzato questa catena per, per trasportare a Bruxelles competenze e informazioni su quello che stava succedendo. Si è preoccupata e ha parlato tanto, tanto di salute, tanto di diritti umani e tanto di tematiche che sono state comunque centrali anche a livello diciamo, politico, in senso più, più, più stretto però eh, forse, forse meno centrali e forse, forse più ricche per come le ha organizzate, comprese e, e discusse la società civile. Quindi quello che troviamo è, eh, come dicevo, in primo luogo una nuova consapevolezza della, della salute e di come la salute, e eh, quindi anche l'aspetto la, Covid, è strettamente connesso con il tema della vulnerabilità e col tema della discriminazione. Quindi noi per esempio abbiamo studiato tutta una serie di eh, gruppi della società civile che si occupano di politiche antidiscriminatorie in materia eh, di, di genere, in materia di sessualità, di disabilità e di etnicità. E vediamo che in ognuno di questi casi c'è un, un grido d'allarme proprio perché ci sono questi pezzi di società importanti che sono comunque rimasti spesso marginalizzati negli Stati membri per quello che è stato l'impatto del Covid e eh, la tematica dei, dei diritti umani. Nella tematica dei diritti umani in particolare questo grido d'allarme è soprattutto stato un grido di allarme per quanto riguardava i diritti sociali, quindi curiosamente meno i diritti economici, meno altri tipi di diritti, ma proprio il problema dell'inclusione o, o meglio del sentirsi eh, esclusi e questo eh, è, stato, è stato secondo noi molto interessante. Un altro aspetto che è interessante è che se noi, noi abbiamo capito che è veramente arrivata l'ora di potenziare, di, di sostenere queste organizzazioni nei loro rapporti internazionali, perché ogni Stato ha un modello di società civile e questo modello di società civile crea una società civile diversa da Stato a Stato. Ci sono posti dove viene incentivata la società civile locale, altri posti dove invece c'è un rapporto stretto fra Stato e società civile, quindi abbiamo una società civile magari con più risorse, però anche molto istituzionalizzata. Ci sono posti dove eh, lo Stato ha comunque un, un rapporto di eh, fornitura di risorse soprattutto, per servizi, altri dove è più aperto invece a tematiche di advocacy e quindi di come la società civile comunica le informazioni che ha sulla sua base, la base appunto di eh, cittadini razzializzati, etnicizzati, la base di cittadini di genere, eccetera. Quindi da questo punto di vista eh, penso che abbiamo imparato molto e penso che eh, il, il capitolo riflette, e eh, concludo, semplicemente un, un bisogno di comunità, un bisogno di comunità, eh, un bisogno di comunità che va al di là semplicemente dell'utilizzare la società civile come fonte informativa, ma anche di utilizzarla sempre di più come eh, momento di intervento e di creazione di solidarietà umana e questo la società civile lo sa so fare molto bene e l'abbiamo visto riflesso nei vari grafici che abbiamo presentato nel nostro capitolo. Grazie ancora di questa opportunità. Grazie, grazie mille. Professor Ruzza dell'Università di Trento e Alessandro Albano dell'Ufficio del Garante dei Detenuti e delle Persone Private della Libertà. Prego Alessandro. Ecco. Allora, buonasera, gra gra grazie a tutti. Cercherò di essere brevissimo perché stiamo andando verso, verso la deadline che ce l'avamo prefissati. Allora, diciamo che è un'antica tradizione di collaborazione con, con il Centro Studi di Politica Internazionale, con Daniele Figeri, con Michele Nicoletti, con Mariana Lunardini. E che poi confluita da, da ultimo nella, nella cooperazione all'ottimo volume su pandemia e diritti umani, che è prestigiosamente adito da Donzelli, mi chiama neanche a una brevissima riflessione, proprio a dire due parole in questa sede. E parto proprio dall'inizio e finisco anche proprio dall'affermazione di, di, di Daniele, ribadita da, da Sandra Zampa, ribadita da Alessandro Mattilocchio, ribadita da Marta Grande, sulla mancanza della commissione di diritti umani, anche perché, diciamo così, la sensibilità a questo tema è qualcosa che unisce la riflessione e gli sforzi condivisi del CESPI e, e quelli del Garante Nazionale. E la riflessione parte da, da questo apparente paradosso italiano, per cui è vero, si è sentita la mancanza di una commissione di diritti umani, una commissione tutela dei diritti umani, in realtà, eh, eh, eh, paradossalmente, in Italia c'è un'autorità indipendente a tutela dei diritti umani, ma non di tutti i cittadini, solo delle persone private della libertà. E eh, questo da una parte è un paradosso, perché forse siamo l'ultimo paese europeo, per lo meno dell'Unione Europea, a non avere una Commissione di diritti umani, e abbiamo seguito questo percorso invertito, insomma, in qualche modo, perché negli altri posti hanno prima creato gli ombudsman, poi le commissioni di diritti umani e poi. Eh, eh, i meccanismi preventivi della tortura eh, quindi meccanismi, organismi come il garante nazionale è e, e invece in Italia siamo partiti da, da, dal garante nazionale che è, però possiamo dire che è, è, è, diciamo così mh, è, è stato importante che proprio in questo periodo di pandemia almeno il garante nazionale ci fosse perché i luoghi di privazione della libertà sono luoghi di particolare vulnerabilità quindi eh, eh, noi abbiamo, siamo, siamo una di quelle istituzioni, uno di quegli organismi che ha continuato a lavorare perché sin dall'inizio sia il Consiglio d'Europa che le Nazioni Unite hanno chiarito che proprio questi organismi che eh, normalmente contribuiscono a rendere un po' più trasparenti i luoghi opachi, proprio in questo, in questo periodo di pandemia dovevano continuare a lavorare, anzi dovevano estendere il loro mandato a... Eh, non solo ai, ai tradizionali settori di privazione della libertà, ma anche a, ai luoghi di quarantena, perché anche i luoghi di quarantena erano diventati luoghi di privazione della libertà, di fatto dove abbiamo spinto un po' il nostro mandato. E eh, la riflessione che abbiamo condiviso poi nel, nel libro è stata concentrata su, sul fatto che poi nei luoghi di privazione della libertà in qualche modo è emersa una doppia ansia, quindi l'ansia del... del L'essere chiusi in un posto che è tipica di, di questi luoghi all'ansia del contagio. In qualche modo, le conclusioni poi dello studio sono state nel senso di sfatare un po' un luogo comune, cioè quello di dire che il lockdown è uguale per tutti. Non, non è vero: il lockdown non è stato uguale per tutti. Il lockdown, in qualche modo, è stata un'esperienza diversa per eh, eh, le persone che erano in privazione della libertà. Perché, come diceva Daniela inizialmente, eh, in qualche modo. Eh, la vulnerabilità iniziale caratterizza le situazioni quindi se c'è una situazione contraddistinta da una vulnerabilità forte inizialmente poi ecco, tutto quello che, tutto, tutto quello che è conseguito la pandemia in qualche modo si è, si è riflesso più pesantemente quindi quella doppia ansia è confluita in, in una situazione di eh, eh, doppio disagio che abbiamo naturalmente di risparmio ulteriori, ulteriori osservazioni e lascio la parola a Daniele e al professor Nicoletti. Grazie. Grazie, grazie mille anche per aver ribadito che a differenza di come si è detto all'inizio questa non è stata una pandemia simmetrica ma ha avuto ambiti di asimmetria molto importanti. E darei la parola al professor Nicoletti appunto all'Università di Trento e coordinatore dell'Osservatorio Diritti Umani del CESPI eh, per eh, continuare anche eh, trarre un po' le conclusioni di questo dibattito. Grazie, grazie Daniele, grazie eh, a voi che siete intervenuti e a quanti ci seguono. Eh, grazie anche da parte mia agli autori che hanno lavorato a questo volume che rappresenta una sorta di estensione di un lavoro che l'Osservatorio dei diritti umani fa periodicamente con una rassegna sui diritti umani che potete trovare sul sito del CESPI e che cerca di fornire dei documenti importanti, rapporti nazionali e internazionali eh, a quanti operano nel settore dei diritti umani e anche analisi di dati e di situazioni e da questa attività periodica è nata l'idea di, di fare un volume che consentisse appunto di fare una, una, una specie di primo bilancio sulla, sulla pandemia. E, e grazie anche agli ospiti di oggi perché hanno, hanno preso sul serio diciamo, l'invito e hanno eh, esaminato con, con cura e attenzione il, il volume soprattutto i dati che emergono perché quello diciamo, è l'elemento importante. E, io penso che, come è stato ricordato in questo incontro, dal impatto della pandemia sui diritti umani possiamo trarre alcuni insegnamenti fondamentali. Il primo di questi è, è stato ricordato, ma lo voglio ribadire, questo tema della unicità e indivisibilità dei diritti umani perché questo va ribadito con forza, soprattutto a livello europeo. Non c'è dubbio che l'Unione Europea ha avuto una focalizzazione sulla libertà di circolazione delle persone, delle merci, sui diritti civili, politici ma sui diritti sociali c'è stata indubbiamente minore attenzione per il fatto che si riteneva che questi fossero in qualche modo sufficientemente protetti dagli stati nazionali eh, senza rendersi conto che la credibilità di una comunità politica si gioca anche su, su come è in grado di difendere i diritti sociali e se l'Unione Europea non li difende e demanda questo agli stati nazionali non c'è poi da stupirsi se le opinioni pubbliche come dire hanno nostalgia per lo Stato nazionale per il sistema di welfare nazionale o possono esserci dei rigurgiti sovranisti cioè è fondamentale che gli organismi europei possano invece di mostrare una loro attenzione e un loro sostegno effettivo e devo dire che rispetto al modo in cui l'Unione Europea ha reagito alla crisi finanziaria del 2007-2008, eh, vi ricordate le politiche di austerity e i dieci anni impiegati per arrivare al pilastro di Göteborg sul, sul social pillar appunto dell'Unione Europea, nei confronti della pandemia invece l'Unione Europea ha saputo rispondere con una solidarietà diciamo maggiore e diciamo la politica dei vaccini è stata resa possibile certamente anche da un coordinamento, un coordinamento di sforzi. E, ecco questo tema della indivisibilità mh, però noi lo dobbiamo come dire prendere sul serio eh, anche nel tempo eh, e cioè il famoso bilanciamento dei diritti umani che tutti abbiamo imparato durante la pandemia perché nessun diritto può essere salvaguardato come dire al 100% quando entra in collisione con altri diritti degni di una pari tutela però ha bisogno di meccanismi di compensazione e di meccanismi di compensazione anche nel tempo eh, faccio un esempio, noi abbiamo avuto una serie di provvedimenti di governativi, i cosiddetti ristori, per compensare le persone per quanto hanno perduto in termini economici eh, per via della pandemia e questa è certamente stata una misura importante e significativa per evitare degli effetti ulteriormente disastrosi ma tutte le perdite che noi abbiamo avuto in termini di diritti umani, penso sul fonte del diritto all'educazione, al diritto all'assistenza, eccetera, perché non le dobbiamo compensare ora? Cioè, eh, il, come avete ricordato voi, la pandemia ha avuto degli effetti disastrosi sui gruppi vulnerabili, allargando le forbici e le disuguaglianze. Quindi ora si tratta di prevedere non un ritorno a come stavamo prima, ma delle misure compensative per evitare che questa forbice si allarghi ulteriormente. Quindi l'attenzione ai diritti umani eh, oggi, diciamo da questo momento in poi, non è solo l'attenzione agli effetti, ma, diciamo, ma l'attenzione alle misure che adesso noi dobbiamo eh, mettere in atto per procedere con queste misure compensative. In particolare questo tema della universalità. Io penso che il, il nostro sistema sanitario abbia cercato di muoversi secondo i principi costituzionali di un accesso universale alle cure eh, e però, come ci ricordano i saggi contenuti in questo volume, purtroppo questa universalità mh, non si è realizzata sempre nello stesso modo. L'esempio dei vaccini è un buon esempio, certamente come si ricorda insomma, ci sono paesi ancora che non hanno potuto godere nella stessa misura di questo tipo di protezione, quindi questo ci dovrebbe far riflettere sull'estensione a livello internazionale, però non possiamo dire la stessa cosa delle altre, di altre misure. Quindi eh, la scelta di eh, riaffermare la valenza universalistica del Servizio Sanitario Nazionale, la difesa della vita di tutti, questo è un elemento importante eh, che noi abbiamo cercato di affermare eh, rispetto ad alcune posizioni che appunto tendevano a privilegiare magari un atteggiamento libertario, ma a scapito appunto di una perdita di vite umane, giustamente eh, le nostre convenzioni internazionali, non solo le scelte politiche, ci hanno orientato sulla via di una protezione della vita di tutti. Eh, Un'ultima battuta la voglio dedicare alla questione delle istituzioni, quindi abbiamo bisogno di politiche di compensazione per i diritti umani, delle politiche di equità e di uguaglianza e abbiamo bisogno però anche di istituzioni funzionanti. E ho molto apprezzato il fatto che tutti avete colto come per noi diciamo dell'osservatorio una delle lezioni fondamentali sia quella di procedere all'attivazione eh, di una commissione indipendente per i diritti umani in Italia eh, purtroppo l'unico paese dell'Unione Europea che ancora ne è privo. Eh, come ha ricordato bene Alessandro Albano prima, questo non significa che noi dobbiamo con la scusa di fare una nuova commissione indipendente perdere i grandi, diciamo, risultati che abbiamo acquisito con i garanti esistenti, il caso del, del garante delle persone private della libertà è, è un esempio eccellente di un'istituzione che funziona e che soprattutto nei tempi della pandemia ha dato prova di potersi occupare non solo di detenuti nelle carceri ma anche di tutte le persone che, che sono in questa condizione di privazione della libertà. Però certamente questa buona pratica va trasformata in un sistema e però non, non, non basta questo, non bastano le istituzioni di monitoraggio. Serve un tessuto di società civile forte e su questo quello che ha detto Carlo Ruzza è molto importante. Da ogni parte nel mondo la difesa dei diritti umani si ha grazie anche a una società civile ricca, vivace, sostenuta, non compressa nelle libertà fondamentali ma guardata con simpatia dalle istituzioni, invitata a partecipare ai tavoli e così via e questo deve essere fatto in modo sistematico sia a livello nazionale che a livello internazionale. E poi dobbiamo avere delle istituzioni che funzionano e penso soprattutto al Parlamento. L'onorevole Battilocchio ha fatto bene a ricordare diciamo, lo sforzo del Parlamento italiano di funzionare, di non chiudere mai, anche giustamente ha ricordato le preoccupazioni di chi vorrebbe spostare magari in remoto il lavoro del Parlamento quando invece diciamo, un'istituzione così delicata ha bisogno di poter funzionare in presenza. Eh, però un Parlamento funziona sui diritti umani quando fa delle leggi. Eh, purtroppo qui noi dobbiamo registrare una difficoltà quasi strutturale del Parlamento italiano a legiferare in materia di diritti umani, in un modo o nell'altro. Pensiamo appunto alle questioni legate all'omofobia, pensiamo alle questioni legate al fine vita. C'è un lavoro di sistematica ormai supplenza da parte delle organizzazioni internazionali, e bene ha fatto Marta Grande a ricordare il lavoro straordinario del Consiglio d'Europa, della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma c'è un lavoro di supplenza anche della Corte costituzionale italiana. Ora, i diritti umani hanno bisogno di avere nel Parlamento il luogo più alto della loro protezione non una protezione semplicemente diciamo, occasionale, ma una protezione sistematica, quale è quella che può essere data da una legislazione adeguata. Ecco, io penso che diciamo, abbiamo bisogno di eh, istituzioni specifiche, abbiamo bisogno di una società civile eh, vitale e, e forte e abbiamo bisogno anche appunto di una legislazione che sia adeguata le tutele della vita umana e di tutti i diritti eh, che ormai sono eh, così importanti per la vita quotidiana delle persone e per la vita della società. Io penso che se noi riuscissimo a trarre questa lezione, eh, forse appunto la pandemia e tutti i sacrifici non sarebbero passati in vano e vi ringrazio. Grazie, grazie mille Michele. E direi che concludiamo qui ehm, rimandando appunto questo, questo appuntamento ad altri momenti di riflessione e di, di confronto. E io ringrazio nuovamente tutte le persone, eh, gli interlocutori che hanno accettato questo nostro invito, tutte le persone che si sono collegate, sono state con noi fino, fino ad ora. Grazie a tutti e buona serata.